Benvenuti nella finca Benito, siamo in Perù, io sono Fiorenzo Screti dell'Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani e siamo qui con il corso Master per Maestri Cioccolatieri. Ogni anno andiamo in Perù per visitare le piantagioni di cacao e far lavorare i ragazzi come dei campesinos. Chi ci ospita è Di Cotrina, cacao farmer. Perché veniamo qui in Perù ogni anno? per un rapporto di collaborazione che c'è con Dick e con queste terre noi crediamo che sia importante che i ragazzi che sono in Europa che sono nelle, nella parte occidentale del mondo, la cosiddetta parte civilizzata eh, scambino le loro informazioni con le terre produttori, produttici di cacao ci parlerà meglio di questo Dick che più di me vive, vive queste terre perché lui è nato qui Dick è un mio amico quindi ci diamo del tu. certo, sì, perché ciao ragazzi come mio caro amico Fiore ha uh, Spiegato, eh, questo è il secondo anno che stiamo a fare questa esperienza bellissima, uh, qua in Agua Blanca, finché ha venito. Uh, facciamo perché ti piace farlo. Certo. Il primo sì. Ma il trasfondo di tutto questo è giustamente perché i ragazzi che sono cioccolatieri abbiano questa esperienza di come si produce il cacao, dove arriva il cioccolato, che loro hanno lavorato quasi tutto un anno, e alla fine possono fare l'esperienza dei contadini. Noi abbiamo la fortuna di stare qua, in, questa, in questo paradiso naturale, un mondo magico, lo chiamo io, in cui abbiamo dietro noi, dietro quella montagna là, uh, il cacao. Sì, un cacao speciale per me, per noi, che uh -huh. lo conosciamo per il secondo anno che siete venuti. Sì. I contadini che ci sono qua, amici miei, familiari miei, pure loro imparano da voi che venite, ok? la vostra cultura, il vostro modo di essere, c'è questa accoglienza e soprattutto intercambio di, di, di conoscenze, perché i ragazzi eh, chiedono al contadino e il contadino chiedono ai ragazzi come si fa il cioccolato, perché qua eh, sono tanti che non hanno mai visto come si fa il cioccolato. Tu hai scritto sulla maglietta Cacao Revolution, che cos'è? Cacao Revolution Project, è okay, un progetto che abbiamo iniziato circa nel 2014 e con l'idea giustamente di poter fare queste trasferte di conoscenze, tecnologie e innovazione. Sì? Cioè, Siamo un gruppo di professionisti eh, appassionati sul cacao sul cioccolato. Chi lavora il cacao, il coltivatore del cacao, non vede il, il prodotto finale Neppure i diciamo, benefici, sì. le benefici che, che, che offre il mondo del cioccolato per sé. Forse posso dare un piccolo esempio: che qua un chilo di cacao, come questi, oh, qua c'è uno nativo, questo più un trinitario. Eh, qua si vende, lo comprano le cooperative più o meno a 2,5 dollari e mezzo il chilo, anche eh? di meno. Quanto, quanto pagano per un chilo di cioccolato? 60-70 kg al chilo? Sì. Sì. sì, quando è così. Sì. Ma uno buono fino fino... 200-200 euro a chilo. Sì, sì. Vedete i paragoni? E il cacao sempre da qui viene. Questo. E il cacao, il cacao sempre buono qua, da qui qua viene. Qua viene, sì. Allora, noi vogliamo cambiare un po' quello, no? Come? Sì, ci sono... È un processo lungo, eh? Ci vuole gente come... Voi ragazzi dell'Accademia che ci aiutano con queste trasferenze di esperienze, domani facciamo un corso: un corso. facciamo vedere ai contadini come si fa il cioccolato, così loro possono capire il valore aggiunto che si può dare al, al, al lavoro che loro fanno. Eh, sì, siamo in quella missione, penso che è una cosa buona che voi siete qua, uh -huh. contribuisce allo sviluppo. No, non immediato ma a lungo tempo di, della comunità, delle famiglie e del cacao parma come dicevamo prima la telecamera spenta non è un problema economico non è un problema di soldi perché si potrebbe pensare portiamo dei soldi qui e eh, lavoriamo qui il cacao il problema è che questo frutto che viene pagato quanto mi hai detto? Viene, quanto costa mi medeto? 2 diciamo, euro al chilo? 2 yeah, euro al chilo viene venduto così perché non ci sono le conoscenze qui per produrre cioccolato di qualità, è mm. questo il problema, mm -hmm. quindi quello che dobbiamo portare qui non sono soldi ma conoscenza, sì. eh, noi dell'Accademia eh, stiamo cercando di creare questo, abbiamo tanti progetti in mente, quello che facciamo adesso è portare i ragazzi nel corso Master e, e fare uno scambio di informazioni, Ma cosa si può fare per, cosa possiamo fare per accelerare questo processo? Fare la mia visione come Finca Benito, eh, il Cacao Revolution Project, è poter trovare un posto come questo e fare un posto pilota uh -huh. in cui la gente che vuole venire a imparare come fare il cioccolato da voi o assieme con sì. il cacao che c'è qua, con il posto che c'è qua possono venire, venire da Perù, da tutta l'America, da tutto, tutto, tutto il mondo. mondo una parola che forse sembra un po' cliché eh, che sempre la dico vogliamo democratizzare la conoscenza di come fare il cacao sì. il cioccolato come è con Dal il cacao, sì che tutti possano avere questa conoscenza e chi vuole farlo lo, fa lo può fare perché non ci siano ostacoli, soprattutto del know-how perché la tecnologia c'è, il cacao c'è, <laughs> la voglia pure c'è, ma non sanno come.